Allora, visto che la giornata è veramente piacevole, circa 20 gradi, un bel sole, proviamo a giocare in barrato P, anzi, barrato giardino, qrp. Il setup è lo Xiegu X6100 e l'antenna di polo, in questo caso B-Banga, con i morsetti, con l'interruttore, per i 40 e i 20 metri, a circa 4 metri da terra, eh, la posizione è un pochettino più infelice perché sono proprio vicino al, a casa, al mio QTH, invece di mettermi nel prato qui sotto, perché volevo la comodità di un tavolino e di una sedia, ogni tanto ci vuole fare il portatile in, in modo comodo. Vediamo un po' che tiriamo fuori. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP uh, Italy Zulu 4, uh, Victor Quebec Sierra, QRP uh, 73 Buon appoggio, uh, 5 7 tu segnala, 5 uh, My name is Ian, Yankee Alpha November uh, Location uh, <coughs> Uh, 10 km della città di de Lausanne, microfono per te, Italy, Zulu 4, Victor, Queen, Sierra, QRP, ak 9 Tango, Whiskey Yankee, Kappa. Roger, Hotel Bravo 9, Tango, Whiskey Yankee, uh, your report is at 5-9, Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, QRP, Stroke, Garden, Portable in Garden, QSL... È negativo Italia Zulu 4 Victor Quebec. Sierra Victor Quebec, Sierra QRP Barato Giardino fantastico Z4 VQS QRP. Adesso ti ho ascoltato molto bene. c'era un po' di QSB 59 reali, arrivi fortissimo qua. Quanti watt usi Alex 5 watt eh? 5 watt, eh, tu mi arrivi 5,9 più 20. Eh? Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra Italia Zulu 4, avanti ripeti Roger Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra Victor Quebec Sierra, nome operatore Alessandro, QSL Sì perfetto Alessandro, Italia Zulu 4, Victor Quilla Sierra Buon pomeriggio Italia 08 Genova e Impoli Roma Il nome è Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Question is Zulu 4 Zulu Zulu 4 Zulu 4. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Italy Zulu 4, Victor, Victor Quebec Sierra, portable QRP. I'm sorry. Firenze 5, Napoli, Perugia, chilometro Roger, guarda, però la mia posizione, anche se sono portatile, è praticamente sono barrato giardino sono nel giardino davanti a casa avevo voglia un po' di uscire di casa, visto che è una bellissima giornata e data la stagione ci sono quasi 20 gradi, eh? quasi 20 gradi qua in Nord Italia QSL Uh, ventoso temperature intorno alle 8-9 gradi non sono infatti ma sotto le, le 10 eh, non soleggiata la giornata non è soleggiata Oh Roger, Italia Zulu 5, Giuliet Lima Foxtrot, non so come ti arrivo ma in qualche modo ti ascolto, segnale 3-4, QSL? Roger, Roger, ti perdo un po' nel QRM, ma riesco a tirarti fuori, soprattutto perché so che è una persona di peso e che ha un certo livello. A allora, lei il cambio? Allora, io ho sentito un HB9, ma proprio a limite QRM. allora roger hb9 e completami il call scusa porta pazienza allora firenze napoli papa dammi conferma roger roger hb9 foxtrot bravo papa barrato portatile guarda ti do un 5 5 ma sei veramente a livello qrm qsl Roger, ti ringrazio per il 5-7, se non ho copiato male, e antenna loop. Eh, Cos'è una loop magnetica, interrogativo? Roger, Roger, Delta Loop, Delta Loop. Eh, io invece sto utilizzando un dipolo a circa 4 metri da terra. Il problema è che rispetto alle attivazioni sota mi mancano quei 1500 metri di vetta sotto il culo che mi fanno da traliccio. E eh, mi devo accontentare, sono nel giardino di casa. Italia, uniformo, Delta Oscar, qrp buongiorno buongiorno italia Uniform 1 delta o oscar foxtrot barrato qrp eh, al prossimo passaggio ti do anche il rapporto qsl Meno con, eh, con il primo del Roger Mario, Italia Uniform 1, Delta, Oscar, Foxtrot. Affermativo Italia Zulu 4, Victor, Quebec Sierra. Italia Zulu 4, Victor, Quebec Sierra. Vinco quasi sempre il quasi che mi frega. Eh, 5,7-5,8 è per te. La modulazione è un po' bassa ma ti tiro fuori in mezzo al QRM. QSL... Roger Italia Università 5 Mike Golf Foxtrot barrato qrp e piano piano mi faccio tutte le lettere dell'alfabeto scusami ma mi arrivi veramente al limite qrm eh, a te il cambio? ciao ti ringrazio guarda per te anche per te 5-5 ma è proprio il livello del QRM che ho in questo momento eh, è un peccato eh, 73 buona domenica Foxtrot Foxtrot QSL